Lì nel buio sembrano esserci degli ascensori No, non posso entrare, non posso entrare Ok, no, non chiedetevi cosa ho trovato scappando Ho trovato una cesta con una pozione di invisibilità che posso usare per entrare in quell'ascensore <ride> Non mi vede, posso entrare ma che diavolo è questa cosa? Hai bisogno della chiave per aprire questa porta Se non sei F, non aprire questa porta per la tua sicurezza E sembra effettivamente che all'interno ci siano dei letti e dei cuori E un leggio Credo che questo sia il segreto di F E voi non mi vedete a cipicchia Questo mi sembra un labirinto molto particolare Perché praticamente, oh mio Dio E non riesco ad andare avanti, uffa ah, Però posso mettere le torce, questo sicuramente può fare oh no ma che diavolo è pieno di pressure plate ok mi sa che però devo seguire questo pattern si dice cioè questa uh, cosa questo percorso senza pressure plate perché se vedete qua non ci sono le pressure plate e io posso andare furbamente intelligentemente da queste parti stando molto attenti a non morire per favore perché è importante perfetto sono ancora vivo Qua purtroppo ci sono delle cose che tu devi saltare Perché se non le salti cadi giù E se cadi giù cadi nel vuoto come ben vedete Quindi è, è, è meglio cercare di saltare ma, ma che cavolo è successo qua? Perché è tutto buio? E so allora praticamente sono delle scale Questo è il prossimo livello E io ho paura sinceramente di cosa posso trovarmi Ok ci sono dei magma block um, Qua praticamente io devo camminare piano Perché se no qua mi scotto Questa sì, è, è la chiave della, della, della porta e qua c'è un'altra chiave la chiave segreta Aspettate un attimo Questa chiave Per cosa serve? Perfetto sono, Mi ha tolto la cecità A quanto ho capito Questa chiave apre appunto la porta Invece questa qua però Non so cosa faccia Dobbiamo fare il percorso all'indietro Ok Vediamo un attimo che cosa c'è qui uh -huh, Perfetto Allora tecnicamente ora potrei aprire con questa chiave La porta Vediamo un attimo se funziona Oh Sì funziona Ok perfetto Sono all'interno de de Della stanza Ora tecnicamente Dovrei, dovrebbe esserci il segreto La è la più hot di tutte Vorrei proprio intrattenermi con lei E fare tanti Tanti cosa Io so dove abita Oh mio dio che schifo Che schifo No no no no Me ne vado immediatamente Che schifo